Ciao a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Uh, oggi video di collaborazione con Shop di Amazon Richard Direct, venditore Liu Sharp. Uh, ringrazio questa azienda per avermi prestato questo prodotto. È una luce LED con ricarica uh, solare. Infatti serve, per esempio, lo potete mettere uh, in giardino, in un magazzino, come vedete nel video. E vi ricordo che anche la certificazione IP65 che significa resistente a polvere e all'acqua per esempio se piove eh, sicuramente è un'ottima soluzione oggi andremo a fare l'unboxing e poi più avanti fra un po di giorni faremo anche la recensione completa su questa luce che è veramente molto utile secondo il mio punto di vista anche un controllo intelligente dell'illuminazione, controllo anche dei sensori di movimento, poi un'altra funzione acceso permanente tutta la notte. Apri Ora andiamo ad aprire l'unboxing, il pacco. Vediamo cosa c'è all'interno. All'interno è una confezione molto curata, eh, troviamo eh, il pannello led, che, eh, sarebbe il pannello per la luce solare per ricaricarlo ora vi farò vedere come si mette pure poi troviamo la luce led che contiene addirittura 60 led all'interno della confezione eh, lo potete anche collegare con direttamente con il pannello solare poi abbiamo anche il foglio delle istruzioni che vi permette di utilizzarlo se qualcuno non sa come montarlo sicuramente è un'ottima cosa poi vi mando anche il link in descrizione per uh, se volete acquistare uh, questo pannello LED o altri pannelli che ora vi faccio vedere all'interno dello uh, store. E trovate uh, sul sito diversi tipi di prodotti con luci LED ancora più potenti. Uh, il sito uh, ve lo rimango in descrizione come vi ho detto e il sito di uh, uh, Richam Direct in cui questo uh, sito è molto affidabile e si trova su amazon vi, rim uh, vi rimango il link non lo perdete ragazzi veramente è un'ottima iniziativa all'interno poi troviamo anche i chiodi per mettere uh, in fisso il muro il LED di, uh, della luce poi qua ci sono tutti i gommini che servono anche per pendere uh, la luce solare Ora vi faccio vedere come. Prima cosa, basta anche collegare questo filo che vedete qua con il pannello LED che sta un altro tipo di filo per farlo funzionare in questo modo. Ecco qua, poi prendete il pannello, lo mettete per esempio, io tengo una luce, proviamo. E comincia a caricare. Veramente è un'ottima funzione secondo me. Ragazzi ve lo consiglio assolutamente. E poi basta inserire questi chiodi qua dietro. Molto velocemente anche in montaggio qua dietro. Dovete collegarlo con questo filo. Ecco qua ragazzi montato poi dovete anche molto flessibile molto, eh, molto comodo a mettere anche in questo modo con le viti collegate le viti qua dentro che vi farò vedere nella recensione completa e sicuramente comincerà a caricare e eh, comincerà a funzionare tranquillamente Ora sta caricando perché tengo una luce LED al momento. Allora, ragazzi, con questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like eh, e condividere i miei video. Ci vediamo alla recensione completa in cui ora in questo momento sta caricando la luce LED. Ragazzi, è una cosa veramente figa che vi consiglio di acquistare. Eh, la potete mettere in giardino dentro a garage importante, ragazzi, ma consiglio: mai, mai smontare la luce eh, normalmente. Chiamate sempre dei professionisti. Uh, ha la garanzia per 24 mesi è veramente utile ci vediamo nella recensione completa ciao ragazzi il pannello solare uh, questa è la luce led basta collegarlo per caricare direttamente la luce led quando è scarica uh, direttamente anche fuori, in giardino, in garage come vi ho detto in questo modo ora la, con il pannello solare sta caricando la luce led, come vedete, questi sensori. Da, die da dietro potete direttamente ad accendere questo pulsante, e, uh, schiacciando un pochino, eccola qua, e si è accesa, ragazzi. Poi si può, uh, si può mettere anche dei chiodi fissi, la potete, uh, la, la potete anche appoggiare qua con i chiodi, come vi ho fatto vedere. Mettete i chiodi e direttamente tenete la luce a portata di mano la sera, che è ottimo anche per il magazzino anche per andare in piscina anche per utilizzarla in giro sicuramente è un'ottima funzione comunque ragazzi con questo è tutto ci vediamo alla recensione completa